Ciao, volevo discutere oggi un pochino dei righelli di Clip Studio o perlomeno mostrare come li uso io Principalmente utilizzo il righello prospettico che è questo, Perspective Ruler Normalmente lo strumento di disegno può eh, oppure no essere legato ad un righello Quindi normalmente disegno e disegno come voglio però posso decidere di appunto bloccare il disegno su alcuni righelli. Queste iconcine qua sopra, gli snap, che sono disponibili anche nel menu view qua sotto, snap to ruler, to special ruler, to grid, per esempio se io attivo lo snap to grid eh, e ovviamente mostro eh, la griglia, che in questo momento non si vede, quindi faccio show grid, adesso con lo snap to grid, vedete, il mio disegno è bloccato sugli elementi della griglia. Quindi se lo disattivo disegno come voglio, se lo attivo lo blocco sulla griglia. Quindi eh, ci bisogna tenere a mente due cose, deve essere visibile l'oggetto su cui fare snap, quindi avete visto la griglia quando non c'era, anche se attivo lo snap to grid non funziona. E, nello stesso tempo bisogna attivare lo snap in questione, quindi in questo momento per esempio io attivo uno snap to ruler ma non c'è alcun righello e quindi non fa niente. Se io vado nella sezione dei righelli e creo per esempio un righello lineare, il righello linear ruler che è il più semplice, è praticamente una stecca, tiro una riga sul, sul disegno e tra l'altro notate che me l'ha creata come figlia di questo livello, questo non sempre è quello che voglio. Questa opzione anzi è molto scomodo perché in genere su uno stesso livello io ci faccio più vignette quindi non, non vorrei avere dei righelli legati al, al livello in questione perché magari nella vignetta sotto qua giù ne vorrei fare degli altri. Quindi annullo quello che ho appena fatto e eh, c'è questa spunta create editing layer. Se voi la togliete e tracciate un righello il righello viene creato qua giù come un righello nuovo e io infatti in genere faccio così. Eh, vedete per esempio adesso questo lo butto un attimo nel cestino vedete per esempio questo V1 è il righello che ho utilizzato su questa prima vignetta dove sto ancora disegnando comunque queste sono le matite e questo è il righello della prima vignetta è un righello prospettico adesso lo vediamo comunque è legato l'ho chiamato V1 ed è legato alla prima vignetta quando non mi serve più lo disattivo e lo lascio da parte e proseguo con altri righelli quindi allora come dicevo eh, Linear Ruler se ne traccio uno per esempio qui adesso riprendo di nuovo il pennino quando disegno eh, solo nel momento in cui passo vicino al righello viene bloccato sul righello in questione ma se vado qua giù faccio quello che voglio quindi è anche qua giù vedete non succede niente solo quando sto sul righello in questione quindi la eh, eh, il righello lineare diciamo è molto limitato alla fin fine io faccio tutto col righello prospettico quindi per esempio se devo fare questa scena scelgo perspective ruler che è il righello prospettico ho qui eh, il tavolo che è l'elemento più grosso e più comodo da seguire e allora come, come procedo? Prima di tutto ehm, comincio col primo punto di fuga, il primo punto di fuga adesso non è che posso fare una lezione di prospettiva, comunque tutte le linee che sono parallele nella realtà vanno verso lo stesso punto di fuga, quindi nel caso di questo tavolo due righe parallele sono queste, sono parallele anche alle righe del muro, alle righe dei mobili, e ovviamente ehm, scegliete due righe che non siano troppo vicine tra loro possibilmente una al di sopra e una al di sotto della vostra linea dell'orizzonte così siete più sicuri che si incrocino meglio per esempio traccio questa riga e poi prendo quella di questo mobile qua che è comunque parallela la disegno lì Già mettendo le prime due righe cosa è successo? Siccome appunto non ho created editing layer ho subito un righello prospettico nuovo che è già qui ed è molto comodo e mi trovo già su questo livello selezionato quindi per esempio lo posso già chiamare V3 per dire che sto sulla vignetta 3 e vedete che mi ha creato una linea dell'orizzonte che è questa qui azzurra e questo è il mio punto di fuga quindi se la linea dell'orizzonte è quassù la linea dell'orizzonte rappresenta gli occhi di chi guarda la scena quindi mi trovo al giustamente al di sopra ora che faccio se io trascino altre due righe per esempio circa queste vanno a incrociarsi vedete in un posto diverso qua giù eh, cosa è successo quindi che la mia riga dell'orizzonte quella azzurra si è inclinata eh, non è più orizzontale questa è una cosa strana nel senso la maggior parte delle volte non vogliamo una linea dell'orizzonte inclinata a meno che non cerchiamo degli effetti particolari quindi cosa faccio io di solito per essere sicuro di non creare una, una riga dell'orizzonte inclinata eh, per non doverla adesso raddrizzare perché adesso per raddrizzarla eh, dovrei prendere eh, usando il tasto control posso cliccare su una riga appaiono questi segni Col segno in mezzo posso spostare facilmente la riga senza cambiare alcunché, in pratica mi serve solo spostare queste due maniglie in un posto più comodo. Invece i puntini azzurri spostano il punto di fuga, quindi se io qua il puntino azzurro lo sposto così ecco che il mio punto di fuga in alto si allontana e la riga azzurra dell'orizzonte si è un po' raddrizzata, il punto di fuga è qua. È molto scomodo procedere così per raddrizzare la linea dell'orizzonte. C'è un'opzione che è cliccare sempre col control sul, su una qualsiasi dei, dei momenti, non serve proprio sulla riga dell'orizzonte, anche su uno qualsiasi di questi. Sto tenendo premuto il tasto control, premo, tasto, eh, premo il, il tasto destro e posso scegliere horizontalize high level. Questo non fa altro che portare il livello dell'orizzonte, la riga azzurra, orizzontale appunto, lo blocca Ovviamente che succede? Che non rispetta più, in, in questo caso mi è andata abbastanza bene eh, Le due righe corrispondono abbastanza a, a dove erano nel mio disegno Però per il fatto di aver raddrizzato a volte non va a finire nel posto giusto allora come faccio di solito butto via e ricomincio tanto per farvi vedere Di solito procedo creando il primo punto di fuga e va bene A questo punto creato il primo punto di fuga verifico se la riga dell'orizzonte è più o meno dove la voglio eh, Se è sì come faccio allora per non eh, storcerla mettendo il secondo punto di fuga Vado a mettere mh, uso la capacità di snap che c'è per tirare intanto due righe a caso che vadano a incrociarsi sulla riga dell'orizzonte quindi questa, poi vedete qui ce l'incrocio con la riga dell'orizzonte ne tiro un'altra e tac, vedete fa snap da solo quando finisce nel posto giusto ora che ho queste due righe e sono fissate eh, giuste la riga dell'orizzonte è orizzontale premo ctrl, seleziono, tasto destro e scelgo fix high level in questo modo adesso il livello dell'orizzonte è fissato e se io sposto queste righe vedete il punto sulla riga dell'orizzonte si sposta ma non la cambia quindi cambiano le due righe eh, del punto di fuga vedete si muovono ma rimangono attaccate all'orizzonte e quindi è comodissimo adesso andare a cercare la posizione nuova. Adesso che ho le, i due punti di fuga rimango sempre su questo livello selezionato, se per sbaglio vi siete spostati da un'altra parte come su questo livello e avete anche fatto qualsiasi altra cosa nel frattempo, adesso tra l'altro vedete che lo snap è già attivo, eh, tra Questo un attimo lo vediamo tra un attimo, comunque se mi sono spostato da un'altra parte a fare qualcosa e voglio andare a modificare questo, Premendo CTRL posso sempre tornare a modificare queste linee. Poi appena lo, vedete che mi seleziona questo livello, appena lo mollo torno sul livello precedente. Quindi se, eh, come in questo caso, voglio aggiungere un terzo punto di fuga, prima di tutto mi sposto sul livello con righello. così sono sicuro di lavorarci. Riprendo di nuovo lo strumento righello e posso andare ad aggiungere il punto di fuga adesso. Quindi per esempio quello dell'asse Z, quindi traccio questo questo sto andando un po d'occhio e ho messo un punto di fuga al posto giusto ecco adesso il lavoro è finito e nel senso questo righello è funzionante è bloccato e lo dovete lasciare visibile vi spostate dove volete disegnare e adesso il, il righello sarà attivo potete tranquillamente disegnare. Se per sbaglio lo snap non è attivo ricordatevi che è questa icona qua snap to special ruler perché quello prospettico è a un livello di tipo special quindi se la tolgo disegno come voglio se lo rimetto sono bloccato nelle direzioni che ho deciso per il mio punto di fuga. E io ho associato eh, la scorciatoia snap special ruler è control 2 per cui in qualsiasi momento premendo control 2 control 2 passo da una modalità in cui disegno con la prospettiva a una in cui disegno a mano libera l'ho anche associato questo control 2 a uno dei miei tasti del, del tastierino rapido fisico che mi tengo a parte in questo modo proprio ho solo un pulsante che premo e ripremo e passo immediatamente da prospettiva a non prospettiva quando avete finito con una vignetta è sufficiente togliere la visibilità a livello del righello e tra l'altro vedete togliendo la visibilità al righello anche se lo snap è attivo non funziona più. Rimetto la visibilità rimane attivo. I, quindi se ne volete fare un altro, io quello che faccio è disattivare questo, mi sposto su un altro livello e ne faccio un altro. Uso sempre il prospettico, anche se devo fare, vedete questa scena per esempio, mh, tutte e due potrebbero avere un, un, un punto di fuga singolo. E il prospettico va benissimo anche per fare il singolo. Se mi metto qua, infatti, incrocio semplicemente due righe nel punto in cui voglio, ecco qua, il mio orizzonte, sono incrociate e basta, fine. Ci faccio eh, ctrl click, tasto destro, fix high level. E in questo momento ho quest'altro righello, lo metto lì, e ho quest'altro righello che lo chiamo V4 e posso mettermi quindi a disegnare utilizzando questo livello. Il, avendo un unico punto di fuga sono tranquillo che ho anche le righe orizzontali e verticali. Ovviamente nella parte più vicina al punto di fuga è un po' più difficile essere sicuri di fare una riga verticale o una che va al punto di fuga. Provateci! In pratica basta sforzarsi, se voi vi sforzate, se siete a sinistra del, del punto di fuga e sforzate verso destra rimane verticale, se sforzate verso sinistra va verso il punto di fuga e viceversa. Se sono a destra e sforzo verso sinistra va verso il punto di fuga, se sono invece se sto spostando la mia mano verso destra rimane verticale quindi se avete bisogno per esempio solo di righe orizzontali e verticali io non, non sto a perdere tempo con altri righelli faccio un, pro, un righello prospettico con un unico punto di fuga e poi procedo con normali eh, orizzontali e verticali tra l'altro questi livelli li potete anche facilmente come fossero livelli qualsiasi per esempio adesso posso trascinarlo su nuovo ne ho creato un duplicato e posso con, il, con lo strumento sposta posso tranquillamente spostarlo in un altro posto per un'altra vignetta diventa quello della vignetta 5 e quindi no, non perdo tempo a rifarlo e eh, posso avere un punto di fuga diverso nell'altra vignetta e, ah, e quindi alla fin fine il uso un unico tipo di righello il righello prospettico perché mi permette di avere facilmente anche le righe orizzontali e verticali può capitare di volere una particolare prospettiva in cui si vuole un punto di fuga verticale eh, cerco di essere più chiaro con un esempio facciamo finta di voler eh, appunto realizzare una situazione di questo tipo, nella quale ho un punto di fuga eh, però eh, visto dall'alto, quindi per esempio ho una situazione in cui le righe orizzontali restano orizzontali, qua per esempio c'è una porta e la scena è vista dall'alto ma con tutte le righe orizzontali che restano orizzontali. Questa è una scena mh, nella quale ci sono due punti di fuga, cioè il punto di fuga normale centrale, solo che il punto di fuga eh, è uno per, ehm, per gli elementi orizzontali eh, e mentre invece è un altro per gli elementi verticali, quindi c'è un asse z diciamo, che incrocia. Per fare questo, che è un caso abbastanza particolare, io faccio, uso sempre questa caratteristica del, degli snap allora prendo prospet righello prospettico trascino il primo punto di fuga quello principale diciamo è chiaramente nel posto sbagliato adesso perché se io sono qua su, non posso essere lì eh, di solito è, in queste situazioni è fuori dalla vignetta quindi prendo questo manipolatore che è il manipolatore dell'intera riga dell'orizzonte e lo porto più su evidentemente nel mio disegno a mano l'ho disegnato un po' malamente. Comunque, insomma, metto il punto l'orizzonte nel posto giusto. Adesso, eh, dovrei, se io traccio subito altre due righe, che succede? Che mi gira tutto l'orizzonte e diventa uno schifo, quindi annullo. Ho bisogno di un punto di fuga eh, che è tipo quello di una prospettiva a due punti. Quindi, di nuovo, lo creo usando lo snapping un posto a caso adesso fisso come facevo prima fix high level così so che non si sposta all'orizzonte e che faccio mi metto lontano tipo qua sul bordo della vignetta e orizzontalizzo questa linea addirittura se usate lo shift insieme al control ecco con lo shift si blocca in orizzontale cosa ho fatto ho mandato all'infinito questo punto di fuga quindi adesso è come se avesse una prospettiva a due punti ma con un punto di fuga all'infinito e quindi posso fare le righe orizzontali delle piastrelle ora se vado a tracciare il terzo punto di fuga è quello delle righe verticali e posso metterlo come voglio. Ed ecco qui che la scena l'ho fatta e posso facilmente andare a disegnare quello che volevo disegnare no? come... con i punti di fuga corretti. Quindi è un trucco diciamo nel quale una prospettiva a due punti viene falsata mettendo un punto all'infinito e in questo modo il riesco a mettere comunque il terzo punto di fuga anche avendo il in pratica mettendo un secondo punto di fuga fittizio quindi questo è quanto poi ci sono anche degli altri righelli, ovviamente, ce ne mille. Diciamo che quello prospettico è quello più utile quando si disegna. Poi è chiaro che se che uno, per esempio, che è particolarmente utile è quello, quello delle righe parallele, per esempio. Quindi andate su Special Ruler, Parallel Line. In questo caso, se traccio, anche qua io tiro sempre via Created Editing Layer, traccio una riga parallela, una riga diciamo, e tutto quello che disegnerò, Ops, eh, adesso dovevo riprendere, ah ecco, questa è un'altra cosa che volevo dire, se voi create più di un righello, adesso ce ne sono visibili due, vedete che uno è viola e uno è verde, quello viola è quello buono, quello che viene usato, quindi se prendo la mia matita e la mia penna adesso, tutte queste righe sono parallele a quello viola, quello verde è visibile perché c'è l'occhietto, se lo tiro via, però vedete che rimane verde anche se, mh, perché ormai diciamo creandone due per forza deve esserci solo uno attivo. Come cambio quello attivo? Per cambiare quello attivo eh, l'opzione è Change Special Ruler Snap, CTRL 4, io utilizzo la scorciatoia di solito. Quindi se sono qui premo CTRL 4 e diventa viola e quindi funzionante questo qua giù. Questo può capitare quindi se io per sbaglio ho visibile quello della prima vignetta e quello della vignetta 3 e premo CTRL 4, adesso eh, è quello, ero su V1 e quindi questo diventa visibile e posso usare questo. L'altro è verde, se lo voglio usare devo anche se io nascondo quello di V1 vedete che rimane verde, rimane verde e mi sembra di, di non poterlo usare anche se ho lo snap. Perché non è attivo, basta solo premere CTRL 4 quando ci si trova sopra e disegnare. Un'altra accortezza che vi dico è che i, i livelli di righello sono comunque disegnabili, quindi a volte mi capita di trovarmi su questo livello, cominciare a disegnare e accidenti ho fatto il disegno sul... Vedete, è il livello del righello, non dovrei poterci disegnare, purtroppo si può. E quindi se per sbaglio vi è capitato... Niente di grave, potete semplicemente selezionare, ah sì, vedete che anche la selezione si blocca sul righello, in questo caso cosa faccio? Disabilito lo snap nel momento in cui seleziono. Fate una selezione, eh, scegliete taglia, potete spostarla su. E potete appiattire con CTRL e e avete spostato eh, l'inchiostro quando faccio taglia in pratica su un livello con righello si porta via solo il disegno da quelli il righello e quindi se per sbaglio avete disegnato sul livello del righello potete facilmente portar via da lì e metterlo sui, sui livelli di disegno insomma e... Niente, come vi dicevo, io appunto per evitare problemi di questo tipo faccio sempre, disabilito l'occhietto a livello, al righello che ho fatto e, e creo quello nuovo, così non ne ho mai più di uno visibile. Se capita ricordatevi CTRL 4. U altri regali utili li trovate qua, insomma. C'è parallel line, parallel curve, eh, radial curve è abbastanza utile perché è una curva eh, radiale e quindi vi permette di creare per esempio dei, delle linee di dei, delle linee di movimento curve che vanno tutte verso un unico punto e quindi può essere particolarmente utile comunque esplorate pure tutti quanti ricordatevi che questi sono appunto righelli di tipo special e quindi richiedono questo tipo di snap snap to special ruler eh, niente poi ci sono tutti gli altri insomma esplorateli però il funzionamento è questo ecco bisogna avere il righello visibile eh, possibilmente vi consiglio di fare un, un layer apposta per il righello e bisogna avere lo snap attivato se avete cambiato righello mh, attivo per sbaglio ctrl 4 o comunque view change special ruler snap lo porta su quello che state vedendo in questo momento e appunto ricordatevi che il, quando mettete il secondo punto di fuga in un righello prospettico il secondo punto di fuga va a determinare la direzione dell'orizzonte. Quindi se lo incrocio così l'orizzonte si gira. Se volete evitare questo incrociatelo sull'orizzonte prima che fa snap, CTRL, click. Tasto destro, fix eye level e da questo momento in poi potete manipolare senza spostare l'orizzonte. Questa è una cosa utilissima. Spero, scusate se l'ho fatta un po' lunga per, per questa cosa, però sono in tanti di solito che non riescono a usare i righelli. Questo è il mio modo di usarli, spero possa essere stato utile. Vi ringrazio e alla prossima. Ciao ciao.